Ciao a tutti, ciao amici. Eh sì, l'ho comprata anch'io. L'ho comprata anch'io la famosa spazzola che vedete eh, su Instagram, su Facebook, che fa la piega eh, asciugando anche i capelli. Allora, andiamo a vedere come funziona e che cosa c'è prima di tutto nella scatola. Quindi e questa, libretto di istruzioni, è questa. L'ho comprata su Amazon. L'ho pagata, oddio, non mi ricordo, 21, 21 euro. Comunque, lascio il link qua sotto. Anche con il costo, ehm, l'ho provata un attimo velocemente, così devo dire che qualcosa fa. Eh. Ci sono 1, 2, 3 modalità. C'è, vabbè, primo, acceso, spento, la seconda è l'aria fredda, la terza è la velocità eh, minima e invece la massima ti viene fuori quel botto d'aria calda, eh, la ve velocità più veloce, velocità più veloce, vabbè, avete capito. Direi adesso di andarla a provare, ok? A dopo. Ciao, rieccomi qua. Allora, lavato i capelli, messo il balsamo, sistemata, ora sono un puncino bagnato. Mm, ho i capelli tanto lunghi, quest'anno ho proprio i capelli lunghi, non li ho tagliati, è da gennaio che non li taglio. Devo mettere anche un po' di schiumina, un pochino la metto per una piega. Ma d'estate solitamente i capelli li lascio asciugare all'aria, d'inverno no, d'inverno fondo e spazzola, però di solito d'inverno di ci li ho un pochino più corti. Adesso vedo se lasciarli lunghi ancora o tagliarli. Allora cominciamo, sono curiosa anch'io di vedere la spazzola come funziona, quindi adesso andiamo a cominciare. Dovrebbe funzionare. Ehi, vedi che... Guarda che capelli lunghi! Devo mettermi a posto la frangia. Sicuramente la frangia sì. Allora, per adesso la tiro su. Così. Allora, qua... Sono curiosa, curiosa, curiosa di vedere come vendono. La tiro su qua. Dietro... fianco e cominciamo mmm, capello in bocca cominciamo allora, io direi di cominciare con la velocità più più forte mi direi di come primo impatto è molto buono perché asciuga asciuga velocemente eh? asciuga molto velocemente vado avanti io direi di continuare dopo ad acconciatura finita ci vediamo dopo eccomi, piega fatta Devo dire che questo prodotto è ottimo, è vero quello che scrivono e è vero quello che dicono, non ne potrò più farne a meno, me la porterò in viaggio, la terrò nella borsa della palestra, si fa presto e veloce perché scalda molto, l'unica cosa l'aria fredda. L'aria fredda non c'è, perché secondo me è un pochino meno calda di quella calda calda. Però non mi dà particolari problemi. Poi io ho tanti capelli, ho tantissimi capelli e ci metto una vita a asciugarli. Invece ho fatto presto, sono belli lisci, morbidi, eh, sono lucidi. No, è un ottimo prodotto. Vi ringrazio per aver guardato il video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, lasciate un like e... Vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!